Con noi per un saluto, Raffaele Donini, segretario provinciale del, del PD. Buongiorno. È arrivata la pioggia, appena è salito lei sul palco. No, non piove, non piove, non piove. Intanto grazie a voi e grazie a Pippo e ad Eli e a tutti i candidati perché è veramente la prima iniziativa di questa campagna elettorale che svolgiamo in piazza. Non importa il numero, ma importa il coraggio, la determinazione e la voglia di esserci. Quindi Grazie per questa testimonianza di grande, di grande diciamo, convinzione in questa campagna elettorale che è davvero difficile. E noi abbiamo vissuto peraltro, Pippo forse non lo sa, qualche giorno fa un episodio preoccupante perché stavamo svolgendo un convegno, un seminario sull'Europa e siamo stati impediti di farlo. E ci hanno impedito con la forza di poterlo svolgere collettivi, USB, eh, i soliti professionisti dell'antagonismo. Ecco, io sono qui per dire che il Partito Democratico a Bologna non si lascia intimidire e non si lascia dettare l'agenda da questi gruppi di facinorosi. Quindi continueremo i nostri banchetti, continueremo le nostre iniziative e finiremo il 23 in piazza Renzo con un brindisi con tutti i candidati. Devo dare atto a Elly di, di, di muoversi in maniera molto bella, molto fresca e molto coraggiosa è giovane, capace, è molto empatica anche nelle relazioni con i cittadini e penso che noi abbiamo un'occasione in questa campagna elettorale, oltre che a proporre le nostre idee, anche cercare di cogliere come punto d'ascolto quello che è il sentimento di una sinistra che molto spesso è disorientata e spaesata. Non l'abbandoniamo, da Bologna vogliamo riuscire a dare una testimonianza di, eh, di adesione a quei valori, a quegli ideali che sono a sinistra, che sono nel fronte progressista, perché la battaglia in Europa sarà sostanzialmente tra conservatori, tra chi urla e non vuole cambiare poi nulla, e chi invece dentro il Partito Socialista Europeo vuole costruire una nuova Europa che non sia solo delle banche, della tecnocrazia, dei vincoli, ma un'Europa capace di parlare anche ai cuori delle persone, promuovere i diritti civili a partire da tutte le... Eh, questioni che riguardano i diritti delle coppie omosessuali, delle coppie di fatto, eh, del testamento biologico, di tutte quelle cose che ancora sono precluse al dibattito di questa campagna elettorale. Noi ci siamo e ovviamente pensiamo che quello che sta succedendo qui a Bologna in queste, in queste zone anche grazie ai candidati che, che sono sostenuti da Pippo Civati possa darci una mano. Però il PD è plurale ma è uno. È uno solo, una sola bandiera, dobbiamo essere uniti e in questa campagna elettorale davvero promuovere il massimo delle esperienze nostre, collettive, corali, capaci di dare un segno di discontinuità rispetto a questo sentimento un po' eh, diciamo, disaffezionato dei cittadini nei confronti della politica. Grazie e buon lavoro. Grazie